Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Carissimi, cominciamo ad affrontare il quarto libro di Esdra, sempre per tenere monitorata l'ambientazione la e quindi tutta la soteriologia, tutta la tematica teologica e soprattutto soteriologica dei tempi di Cristo. Vi rimando, ovviamente non possiamo fare qui tutto lo studio sul quarto libro di Esdra, forse non interesserebbe neanche. Però rimando primo a tutte le varie edizioni italiane, le edizioni critiche, quelle del il so, Moraldi di Paolo Sacchi, che hanno trattato questi argomenti, questi grandi maestri del Novecento, che veramente sono stati per noi, sono stati per noi tutti eh, veramente delle pietre miliari, ecco, nella, nella ricostruzione storica di questi eventi, di queste dottrine e di queste, soprattutto di queste tematiche. Partiamo direttamente da ciò che a noi interessa perché rientra proprio nel nostro campo monografico di, di soteriologia. Allora, l'unica cosa che devo e posso dire è che noi abbiamo di questo, di questo testo versioni in varie lingue, l'abbiamo in arabo, in siriaco, in greco, esiste sicuramente, questo sono tutti d'accordo i grandi maestri, esiste sicuramente un testo ebraico o aramaico che è andato perduto, perché? Perché sembra quasi una traduzione di un testo, quindi chi ha studiato filologia semitica capisce benissimo che la costruzione di questi, di questi testi eh, dipende totalmente da un testo antecedente, originale, andato perduto. L'ambientazione è un'ambientazione fittizia, chiaramente, nel quinto, tra il VI e il V secolo a.C., però certamente è del I secolo, quindi è coevo, coevo, alle dinamiche che noi conosciamo nel Nuovo Testamento, nei Vangeli prima e negli Scritti Paolini dopo. Quindi la datazione è praticamente identica. Quindi vuol dire che queste tematiche erano conosciute, queste problematiche erano conosciute, accettato o no da Gesù questo è un altro tipo di discorso, però erano conosciute e quindi tante cose che apparentemente resterebbero così, abbastanza in ombra nel Nuovo Testamento, qua potrebbero avere anche una giusta o una più corretta o un'ampia eh, luce. Eh, prospettiva, prospettiva. Eh, questa teologia e soteriologia prospettica di cui parlava sempre e eh, ne parla tuttora eh, il professor Boschi, mio, mio grande maestro. Eh, potremmo iniziare da, da tante tematiche. Il libro è molto lungo, è, molto, è un testo che andrebbe davvero letto, meditato e soprattutto con una matita cercare di collocare tutti i testi paralleli che noi possiamo trovare nel Nuovo Testamento. Però in questo primo brevissimo video, che può essere anche di presentazione, possiamo dire così, mi limito a dire che ci sono dei temi trasversali in tutta l'opera che interessano i temi trasversali ovviamente della soteriologia degli Evangeli e in modo particolare. Va bene, è chiaro, anche nell'Epistolario Polino, anche nel Nuovo Testamento, però negli Evangeli in modo particolare. Vorrei soffermarmi, così come ho messo no, nei miei appunti, preziosissimi appunti, vorrei soffermarmi su una tematica che normalmente nel mondo cristiano viene affrontata poco, e che invece ehm, credo che per la sottoriologia sia decisiva, e cioè il passaggio tra la morte e la vita, che non è. Una cosa proprio marginale, no? Noi, eh, la Pasqua di Cristo è proprio il passaggio tra la morte e la vita, la risurrezione dai e dei morti. Voi sapete che io, eh, quando feci 30 anni fa, sì, direi 30 anni fa, quasi sì, circa 30 anni fa, il, il dottorato in teologia, il PhD, come si dice volgarmente oggi, lo feci su Giovanni XIV. Quindi penso, credo di avere studiato piuttosto benino quel capitolo, poi è chiaro, è sempre niente rispetto a quello che si può fare, però ehm, mi colpì sempre. Quello famoso, ma no, io sono la via, la verità e la vita. No? Eh, dice il vostro cuore non si è turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, nella casa del padre mio, ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto io vado a preparare un posto, e quando sono andato vi avevo preso il posto, gli accoglierò presso di me, perché eccetera, dove io sono, siate anche voi, dove io, ma anche voi sapete la via, eccetera, eccetera. Testo meraviglioso, molto strano, il versetto 22, perché ti fai vedere, ti manifesti nella tua gloria, noi non al mondo, no? discorsi, i famosi discorsi post pasquali. Però volevo soffermarmi, perché il libro di Ezra su questo è molto preciso, molto, molto, molto preciso. Su Nella casa del padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Ora, io dai miei appunti oh, vi leggo quello che ho capito studiando questo testo, e cioè qual è un tema trasversale? Quello del transito, del passaggio una suddivisione tra buoni e cattivi si ha subito dopo la morte. E fin qui anche noi siamo d'accordo. E adesso cito cito il eh, capitolo 7 versetto 78 e l'88 98. Cito alla lettera. Quando dall'altissimo è uscita la sentenza che uno deve morire, ormai siamo esperti, no? Il giorno del rossa Capodanno Quando è uscita la sentenza che uno deve morire, allontanandosi lo spirito dal corpo per essere inviato a colui che lo ha dato, qui siamo proprio in un clima platonico. Eh? Siamo platonici. Le anime dei buoni vedranno per la prima cosa la gloria di Dio, lume e glorie, che noi cristiani conosciamo da, da sempre. Abbiamo fatto tutta la teologia anche nel Medioevo del lume e glorie. Poi avranno la visione della loro beatitudine futura, questo capitolo 7, versetto 88-89. La visione beatifica, anche qui siamo perfettamente nella teologia classica, latina, soprattutto della scolastica. Però la testazione adesso dice: Dopo sette giorni. E se verranno accolte, sempre capitolo 7, versetto 101, in qualcosa che traduciamo qui come depositi, che corrisponde eh, ai vari testi che noi abbiamo in latino, in greco, in siriaco, eh, promptuaria, abitacula, habitationes, ecco in latino traducevano così, in siriaco eh, auschere. Aushere, granai, tesori, ricettacoli di cose preziose. E poi eh, anche in Abihat, case teche. Oppure nell'arabo Aharra, granai, Mahadi, camerette, perché abbiamo la traduzione anche nell'arabo dei primi cristiani. Eh? Mashakin, abitazioni anche in Giorgiano, prompt to aria. Su questa su, su, su diciamo, quest idea ci fu un, un famoso articolo di Cavallin, a cui vi rimando, del 79, da pagina 264 a pagina 266, e anche di Furch, anche di Furch fece uno studio su questo, del 77, Diciamo da pagina 140 a pagina 149, ecco, almeno io ho trovato in biblioteca questi. Si tratta di ricettacoli citati spesso nella letteratura apocalittica giudaica. Le parateche anche no, vengono definite, cioè depositi anche nel Talmud come l'asilo dei giusti in attesa pardesse, del paradiso del Ganeden. È un concetto che si è sviluppato da una tradizione biblica preso dal libro dei Proverbi, capitolo 7, versetto 27, quando se vi ricordate c'è quel brano terrificante, no? Della donna adultera che dice stai attento, figlio mio, perché molti ne ha mandati nei penetrali dell'ombra della morte, eccetera. Se andate a guardare nel testo ebraico parla proprio della camera dei morti. Ed è solo lì, eh. E, e questo testo di proverbi è un testo antico perché si fa almeno almeno almeno, almeno nel quarto secolo a.C. anzi tra il V e il IV secolo avanti Cristo, e del giaciglio dopo la morte no, si riposa come Isaia 57, versetto 2, poi e voglio concludere perché questa è una cosa interessante. Come immagino abbiate capito, nel quarto capitolo, dal versetto 40-42. Io ho trovato questo, che ci rimando un attimino anche a quel famoso discorso del regressus eh, o regressum, secondo di come lo, lo decliniamo, se in accusativo o in, in, in, accusativo o in nominativo, ad uterum, eh, vengono paragonati in 440-42 eh, al grembo materno, la posizione fetale. Come posso tornare nel seno di mia madre? No? Posso rinascere e tornare nel seno di mia madre? Ed è stato notato questo anche come parallelismo fra nascita e morte che si trova poi nel giudaismo normale, sempre il famoso articolo di Cavalim, ma quello l'avevo già spiegato tempo fa in un altro video. Quindi possiamo aggiungere e concludiamo che questo è, eh, pensate alle sepolture no? fetali nel mondo antico, in tante, in tante culture circonvicine, Diciamo che l'idea è quella del ritorno ecco, al silenzio primordiale, che durerebbe secondo loro sette giorni fino alla proclamazione della resurrezione con il giudizio. Ecco, questo del, diciamo, del transito dell'oltretomba credo che sia un tema trasversale, io in effetti vi ho citato poi di fatto solo due capitoli, no? però credetemi eh, sono due capitoli molto densi e che, Fotografano un po' l'attesa che avevano. Non c'era solamente questa. Eh? C'è gente che non credeva al di là, sempre di all'epoca. C'è gente che pensa che ci sia soltanto una riviviscenza cadaverica, altri solo dell'anima, altri insomma, le stiamo vedendo di tutte in più. Però quelle, nella casa del padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrai letto, Questa frase del Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 2, ci aiuta a capire meglio questa ambientazione. Ci aiuta a capire meglio, è un'ulteriore luce per capire me, per capire me, E si parla sempre comunque della casa del Padre, di, del Padre, quindi il massimo di quello che può essere la nostra e la loro aspirazione per un'altra vita migliore di questa, nella gloria e nella beatitudine. Comunque, anche il concetto di Lume e gloria e della visione beatifica sono due testi: sono due, scusate, due tematiche che la soteriologia cristiana ha sviluppato da veramente, posso dire ormai da millenni perché tra l'ottavo, nono, decimo secolo, da Pietro Lombardo in poi, eh, Santo Maso, eccetera, insomma, tutta la scolastica parla di queste cose, sono due, veramente due dogmi della soteriologia cristiana, potremmo dire ancora, ancora, indivisa, indivisa. Vi saluto e vi ringrazio, la prossima puntata dove approfondiremo altre tematiche trasversali del quarto libro di Esdra. Ciao, alla prossima!